In questo video vorrei provare a spiegarvi quanto sono importanti i giorni che stiamo vivendo adesso, vale a dire i giorni che vanno dal solstizio d'inverno fino all'incirca al giorno di Befana, 6-7 gennaio. È molto semplice in realtà, così come la Luna ha il proprio ciclo, no? Saprete tutti di luna crescente, luna piena, luna calante, luna nuova, no? E in questo ciclo naturalmente si possono far partire i magnetismi di ogni operazione magica affinché o si crei, si accresca, si aumenti, si fortifichi... Oppure si conservi, si protegga, la no? luna piena, oppure si decresca, si diminuisca, si eh, tolga via il male, si purifichi, no, luna calante. Bene, la stessa cosa vale per il ciclo del sole. Ed ecco che quindi al solstizio di inverno abbiamo il sole nuovo. Ecco perché il 25 dicembre è sempre legato alla nascita di Gesù, alla nascita del sole. Questo periodo veniva sempre dedicato, anche nelle antiche tradizioni pagane, anche di, delle nostre terre proprio. Veniva dedicato a questo, alla nascita del sole. Si sa, le giornate si accorciano, si accorciano, si accorciano, fino a quando, dopo il solstizio di inverno, iniziano ad allungarsi sempre più. Ecco che quindi il sole nuovo è, è nato. Uh, vi scriverò anche, oppure vi farò il video, di un bellissimo, piccolissimo rito da fare la notte prima di Natale. Ed era molto antico. Ve lo, vi faccio un video su questo. Due, tre minuti e, e vi dico come si fa. Ma, anche qui, poi infatti lo vedrete, è ricalcato il discorso del sole che nasce. L'equinozio di primavera, è come se fosse il primo quarto del sole, cioè in cui siamo a metà. Il solstizio d'estate è come se fosse il sole pieno di fuoco. L'equinozio d'autunno è l'ultimo quarto del sole, fino a quando non ritorniamo al solstizio d'inverno. Questo è il ciclo solare. E quindi, una cosa che dovete assolutamente capire se volete determinare come volete voi l'intero prossimo anno, è che tutto quello che andrete a fare in questi sacri giorni fino al 7 gennaio sono i semi per il prossimo anno. Ecco quindi qual è il mio invito se volete cambiare la felicità, se volete migliorare davvero. Mettere i semi giusti, o meglio ancora stare attentissimi a non mettere quelli sbagliati. Qual... Il sole è... sta nascendo, quindi è in fase proprio iniziale. Quel che voi inserite lui ve lo porta a maturazione tutto l'anno, perché, sapete benissimo, mentre il ciclo lunare è mensile, il ciclo solare è annuale. Quindi, in questi giorni, fino al 7 gennaio, dovete stare attentissimi, proprio con la volontà, a non cadere in cose Brutte, no? Tipo ehm, lamentarsi eh, Quelli sono il, tutti i semi che mettete, capito? Tutte le cose che voi darete in questi giorni le riceverete Quindi se voi in questi giorni date lamentela, critica, paura, insoddisfazione, povertà Tutto l'anno è quello che raccoglierete è importantissima questa cosa, è una questione di cicli. Quindi, quali sono i veri suggerimenti per questo Natale, per questo periodo? Se non ce l'avete, fate l'albero e consacratelo come palo tra i mondi. Metteteci dei, degli addobbi belli, di abbondanza, della frutta, se volete, del, de, dei fiori, delle, delle pigne che è sempre frutto, delle, delle cose che portino abbondanza e incantatelo affinché vi porti l'abbondanza, la gioia, la prosperità, fatelo. Dopodiché le benedizioni, prendete carta e penna, scrivete almeno 10 benedizioni e ogni giorno ripetetele. Il più possibile, fregatevene voi, fate solo questo e vedrete come vi cambia l'intero anno. Sono semi, mi capite? Voi piantate i semi, seminate. Quindi le benedizioni possono essere benedetto, eh, benedizioni possono essere a Dio, possono essere alla vita. Benedetta sei tu, vita, esistenza, perché mi riempi di così tanti doni. Eccola. Una. Benedetta è l'amore perché mi fa vivere, mi fa respirare e mi fa essere degno di esistere come un re. Seconda, Benedetta è la ricchezza, Benedetto è il denaro, Benedetto è il flusso di abbondanza che mi permea e che è nella mia vita. La terza, capite? Così, Benedetti, tutto, cioè, Generalmente proprio le cose che vorreste, che vi piace proprio attrarre, fate benedizione su questo. Quindi, benedetto è il denaro perché è così tanto nel mondo, è così abbondante. Questa è meravigliosa, ve la ridico se volete. Benedetto è il denaro perché è così abbondante nel mondo, perché è così tanto. Ok? Fatevi queste benedizioni e durante la giornata ditele, ditele, ditele, fino al 7 gennaio. Non vi preoccupate, state seminando per l'intero anno. Poi state attenti invece a non seminare cose troppo esageratamente negative per voi. Quindi se c'è da fare delle critiche, se c'è da fare delle litigi, delle cose così, lasciateli per dopo. Non si fanno in questi giorni, va bene? Non si fanno. Accendete il camino se ce l'avete, se non ce l'avete comunque ehm, tenete la casa calda in modo che vi sentite tranquilli, vi dovete sentire protetti, vi dovete sentire a vostro agio. Se anche vi succedono delle cose brutte, quello che sto dicendo è la vostra reazione, cioè se vi succedessero delle cose brutte, non è che ci potete fare molto e sono successe. però la vostra reazione in questi santi giorni non fate che sia subito... Boom, di, di, di, di, di tristezza, di disperazione, di agitazione, di... lo seminerete, se voi fate così state dando questo e quindi questi giorni il sole mi raccomando è, è, sta facendo un ciclo molto particolare, un'altra cosa, povertà e ricchezza, perché? Si fanno anche oggi i regali a Natale, vedo tante persone, sempre di più, che dicono io quest'anno non faccio niente, io quest'anno... e vanno sempre peggio, a livello di finanzi... finanziario, vanno sempre peggio. Donate, donate, donate. Fate i regali a tante persone, a chi conoscete. Allora, chiariamoci bene, non sto dicendo di spendere 100 euro per ognuno, Sto dicendo un piccolissimo pensiero, un piccolissimo regalo fatto con cosa? Con il cuore, ma anche non solo col cuore, anche con un pochettino di preziosità. Quindi, per esempio, se volete fare i regali da soli, a mano, artigianalmente, va bene, ma non che prendete un nastro, lo mettete a quell'altro e tieni, questo è il regalo di Natale, tanto basta il pensiero, con una pigna nel mezzo, basta il pensiero, non vi suggerisco di fare così, poi potete, però io non ve lo suggerisco. Fate dei regali preziosi, sempre, perché un regalo deve essere prezioso. Altrimenti non ha senso che lo fate, lo fate perché? Solo perché è Natale? No, cercate che con questo piccolo regalo voi rendete un pochettino più preziosa la vita della persona. È inutile che regalate un gingillo che non serve a niente, magari lo devono buttare via tra un po' perché no, non serve a niente. Sì, bello, carino, ma se voi donate preziosità, questa preziosità vi ritorna. Se voi donate una cosa che non ha valore, questo vi ritorna. Va bene? E nel mondo della ricchezza non è che bastano i sentimenti. Cioè, chiariamoci bene, puoi essere ricco di sentimenti. Però, attento, perché poi riceverai ricchezza di sentimenti. Quindi neanche però dico di fare regali da 100 euro l'uno, non è quello. Se potete spendere, spendete un pochino di più nei regali, cioè nel senso fateli. Se non potete spendere non c'è problema, ma cercate di fare dei regali pieni di ricchezza. Quindi per esempio una poesia che abbia un significato veramente bello, oppure una musica da voi composta, oppure una piccola opera d'arte, un piccolo quadro che avete fatto voi, una piccola statua in ceramica, in terracotta che avete fatto voi. Eh, queste cose qui hanno valore, sono preziose, perché non è che, eh, diciamo, non è che ci hai messo il minimo sforzo per farli, ci hai messo un completo lavoro col cuore, ok? Questo intendo, perché magari a volte uno dice, toh, tieni il pezzetto di plastica, no? colorato, buon Natale, no, non ha senso fare regali così, i regali devono essere preziosi, quindi o spendete un po' di soldi oppure li rendete voi preziosi, ma davvero, cioè la persona deve avere piacere, no, a ricevere il vostro regalo, non ha senso, io sento alcune persone che dicono, eh, ma i regali vanno accettati così come sono. Allora, per quanto riguarda l'accettarli, va bene, certo accettati così come sono, sono d'accordo, ma per quanto riguarda il donarli, eh, se tu hai, hai donato un regalo che è una catapecchia, tu lo sai, eh? capito? Cioè, tu lo sai, quindi riceverai regali dalla vita che sono catapecchie, non so se mi sono spiegato, il donare deve essere qualcosa che vi serve a voi! proprio per entrare nel flusso dell'abbondanza perché tutte le forze che sono presenti in voi vedono che voi state donando dei regali capiscono che voi ve lo potete permettere anche se vi ripeto fossero delle cose artigianali che avete fatto voi ma belle va bene donare eccetera vi ripeto tutte le forze che sono dentro di voi si muovono in quella direzione perché dicono questo sta donando non sta chiedendo quindi la sua posizione è in qualche modo più regale, cioè è qualcuno che si può permettere di donare. Quindi, ma non soltanto il giorno di Natale, se riuscite, un po' tutti i giorni, poi se no va bene anche il giorno di Natale, ma se riuscite spesso proprio fate dei pensieri. Un'altra cosa, a volte un regalo può essere anche una telefonata. Naturalmente sto parlando delle persone più lontane. Mm? L'importante è che non vi risparmiate, questo è il discorso, non vi risparmiate. Se uno ha zero soldi in banca, eccetera, eccetera, non è che deve andare a spendere soldi per tutti i regali, non ce l'ha. Deve ingegnarsi affinché i regali siano comunque preziosi. Basta. Saranno artigianali fatti da lui ma saranno meravigliosi e belli, non saranno un gingillo per la casa che non serve a niente. Invece, appunto, le, la cosa importante è che non vi risparmiate. Non risparmiatevi nel donare i regali. Se le persone sono lontane, una telefonata è veramente motore sempre di energia di forza e di abbondanza, iniziate a ricordare i vostri parenti, quelli che non vedete da molto tempo, quelli che non, quasi non vi ricordate, ma che vi ricordavate delle cene, dei pranzi assieme, le persone parenti che avete un po' dimenticato, portate alla mente anche degli amici, amici che avete un po' dimenticato, che no che non vedete più molto, eccetera. Prendete quel cavolo di telefono e fate le telefonate. Fate un augurio. Spendete una parola dal vostro cuore per questa persona, augurandogli il meglio. Punto. Senza interesse. Senza chiedere niente. Questo anche muoverà i semi per la prosperità, per il prossimo anno. Momenti clou, diciamo così, da tenere in considerazione sono, allora, a parte il 25 di dicembre, che tecnicamente è una data importante solo per mh, solo proprio perché è Natale, quindi ci sono ormai tante eh, menti, diciamo, tanto psichismo, Legato a questa data, 25, non è proprio una data del sole che sarebbe troppo importante. Però è abbastanza importante il 25, state attenti a cosa fate il 25, ok? Fate, passatelo in prosperità, fa, se siete da soli non ha importanza, però mettete una tovaglia nuova sul tavolo. Mettetevi una candela, tranquilli, mentre mangiate. Cercate di mangiare qualcosa di diverso. Non mi mangiate il panino al McDonald's del giorno di Natale. Passatelo in un modo speciale. Questo perché comunque anche se, diciamo così, non è astrologicamente oppure anche magicamente un giorno particolare, sinceramente, però um, lo, un po' lo è perché c'è un grande psichismo dietro, cioè tante persone si sono messe in accordo, la, la massa, no? C'è cioè, la massa che dice che quel giorno è Natale, è un giorno comunque speciale, quindi Cavalcatelo o comunque stateci attenti perché è un giorno speciale, non è che è da tralasciare, ok? Succede a volte che le persone proprio si creano, diciamo così, egregoricamente, ecco, uh, delle cose, no? Però sappiate che in quel giorno lì se voi sgarrate, cioè lo passate eh, molto miseramente, proprio disperandovi, piangendo, eccetera, eccetera, state seminando moltissimo per il prossimo anno. Ma le date più importanti, comunque invece, a livello proprio del sole, sono, um, diciamo, 31 dicembre e 1 gennaio, 3 gennaio. Questi sono i giorni più importanti. L'1 gennaio... Avete presente quel detto che si dice chi fa l'amore a Capodanno fa l'amore tutto l'anno, <ride> cioè, anche i detti popolari non è che sono casuali, ovviamente il primo di gennaio, se avete la possibilità, fate l'amore, passatelo nell'amore, passatelo nell'abbondanza, se avete un partner provate a farvi dei massaggi l'uno con l'altro, non importa andare a spendere ancora 100 euro per il massaggio, no, fate l'uno con l'altro, è una forma di affetto. Eh, se avete, le piccole cose, le piccole cose, se avete un olio essenziale, eccetera, fatevi un massaggio particolare in quel giorno in modo che vi prendete cura di voi, del vostro corpo, basta. Ricordatevi che è come se ci fosse proprio un vum, focus, il primo di gennaio, quello che voi fate, poi vi si sviluppa per tutto l'anno. Quindi io vi saluto con questo video, vi faccio i miei auguri, veramente, i migliori auguri per voi e per le vostre famiglie. È stato importante, dovevo dirvi queste cose, perché capirete che saperle o non saperle c'è un po' di differenza. Quindi siate semplicemente intelligenti, Ora che avete un po' più di conoscenza di come si muovono le forze, celebrate, celebrate e l'intero universo, l'intera vita celebrerà assieme a voi. La celebrazione è qualcosa di contagioso.